Steven Wieson, tutte e buone, la recensione di Vavel Italia. Sono pochi gli artisti che, al giorno d'oggi, possono dire di aver sperimentato in carriera quasi tutti i generi musicali, Steven Wilson, secondo il Telegraph l'artista più famoso di cui non avete mai sentito parlare, in 25 anni di attività tra innumerevoli progetti, ma prevalentemente con i Porcupine 3, è riuscito ad entrare a far parte di questa ristretta cerchia, pur rimanendo intrappolato sotto la voce progressive rock. Dopo l'introspettivo e sinistro Terra Ventate Refused to Sing, 2013, e il più fresco e aperto An.Cannot.Erase, 2015, l'artista inglese propone con il nuovo Bone una netta virata verso l'idi più accessibili, prendendo ispirazione, per sua stessa ammissione, dai dischi prog-pop degli anni Ottanta, Legasi Peter Gabriel, Tok Tok, Tete. Il disco si apre con la titlet track, un pezzo ritmato e impreziosito da soavi trame d'armonica, suonata dall'ottimo Mark Feltham, che dopo un lungo solo e un show più che azzeccato, termina con un finale costruito prevalentemente su accordi maggiori, a dimostrazione del messaggio di speranza che Vison vuole comunicare con questo suo ultimo lavoro. Come si può notare anche nella successiva nove Renov, ottimo brano pop rock dal ritornello particolarmente orecchiabile, o nella criticatissima per Manating, ovvero la canzone più solare che il cantautore abbia mai scritto, caratterizzata da richiami non troppo velati agli Abba di Mamma Mia. Ma tutte e buone anche il disco in cui Vison si riscopre chitarrista a tutto tondo, come dimostrato dalla presenza di pezzi guitar-oriented che virano verso l'alt-rock, come Tesame Asilumas Before, forse la traccia meno convincente, e People Voy at The Darkness, il quale al contrario è uno degli episodi più riusciti dell'otto, un brano dedicato al terrorismo che si nasconde nella veste di insospettabili persone che fanno parte della nostra vita quotidiana. Tuttavia, non mancano i brani più malinconici, che rievocano in parte la tipica tristezza dei lavori targati Vison, il banale, ma perfettamente orchestrato giro armonico di Pariafa da supporto al duetto tra il cantautore e la bravissima israeliana Ninetta Yeb, in mostra anche in altri pezzi, sia come voce principale sia nelle backing vocals, fino a sfociare in un tripudio di synth smorzato solo dagli ultimi versi. Sussurrati, a suggellare quasi 5 minuti di pure emozioni, la struggente refugia, dedicata al tema dei rifugiati siriani, è costruita su un crescendo caratterizzato da soli, nell'ordine, di armonica, chitarra e moog, prima della chiusura a piano voce. In ogni caso… Il pezzo dal modo più cupo è senza dubbio Songofi, canzone realizzata in duetto con la svizzera Sofia Unger, che infonde inizialmente un'inquietante calma mediante l'incedere della batteria elettronica, le sinistre tastiere ed elementi orchestrali che esplodono poi nella sezione centrale, interrotta dal ritorno dell'elettronica che accompagna l'ascoltatore verso l'outro, con le due voci che ripetono ossessivamente i gave e i tap. Steven Vison con Ineth e in un concerto del tour di de Anne. Cannot.com. I pezzi migliori di tutte e Bone sono tre, Blank Tapes, un brano interamente acustico, realizzato in coppia con la Tai malinconico al punto giusto nell'esprimere un amore mai sbocciato, detonation. La quale torna sul tema del terrorismo, visto dal punto di vista di chi lo applica, o perlomeno è costretto a farlo, dei nove minuti della traccia, gli ultimi quattro sono dedicati ad una deliziosa sezione funk, con tanto di pregevole solo suonato da David Colla percussioni che danno una sensazione di jam session che si interrompe giusto nel punto in cui sarebbe diventata fine a se stessa. Infine, la vera perla nascosta dell'album è l'ultimo brano, Song of Unborn, canzone perfetta per chiudere il disco con la sua commistione di malinconia, nei cori del bridge, e speranza, nel showruse e nel finale, caratterizzati da un giro armonico capace di riassumere il mod dell'introdisco. Sarebbe riduttivo definire tutte e buone come la svolta pop di Steven Wilson, di sicuro gli ha garantito un maggiore pubblico, tanto da raggiungere la posizione numero uno in diverse classifiche di diversi paesi, il che è un gran risultato per un artista sempre rimasto nellombra. Il disco non può essere paragonato ai precedenti in quanto frutto di una scelta stilistica differente, ma ugualmente efficace nel raffigurare in musica determinati stati d'animo, in un modo che solo un artista di spessore come Vison può fare, tutti gli strumenti sono sullo stesso piano e in perfetta armonia fra di loro, e al tempo stesso sono chiaramente percepibili grazie alla produzione cristallina. Bone è un disco che necessita di diversi ascolti per essere compreso appieno, ma di innegabile qualità. Promosso a pieni voti.